Winston-Salem, il programma dei quarti. Quarti di finale, nella giornata odierna, a Winston-Salem. Il padrone di casa Steve Johnson, reduce da tre eliminazioni al primo turno tra Washington, Montreal e Cincinnati, ma qui di nuovo in palla, affronta il qualificato Edmund. Fiore all'occhiello l'esordio col talento Medvedev. Il bosniaco Dzumur, a seguire, incrocia la racchetta con Chung. Partita interessante, Dzumur vive infatti un ottimo momento. Finalista al Challenger su terra di Santo Domingo il bosniaco, prima penultimo atto allo Skabos, KO con Sam Querrey. Shun, di contro, è giocatore dai colpi importanti, favorito, nel turno precedente, dal ritiro di Beneteu. Nel 2017, scontro a Miami, 76-Zumura al terzo. Nella sessione serale, la prima testa di serie, Bautista Agut, al cospetto del prospetto Fritz. Due tee break per sopire l'indomabile Lorenzi, Fritz punta ora al colpo grosso. Bautista, dopo i successi con la Jovic e Bagdatis, appare il favorito per la vittoria finale, solido il tennista spagnolo. Infine, Borna Coric, fatale al colosso Isner, trova Struff. Un'affermazione. Quella con Isner, che può galvanizzare il croato, ovviamente più performante su altre superfici, specie la terra. Nessun precedente tra i due. Nobile il percorso di Struf. Avvio con gombos, poi quevasi il nostro seppi. Center Start Zat 3 2.00 PMQF, 6, Steve Johnson vs. Kyle Edmund QF Damir Dzumur VS, 13, Eon Shung Not Before 7 PM QF, 1, Roberto Bautista Gut VS, WC, Taylor Fritz QF, 14, WC Borna Coric VS Jan Lennard Struff.